Ciao a tutti, oggi prepareremo la confettura di kiwi, il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa, gli ingredienti sono kiwi maduri sbucciati e tagliati, succo di limone e zucchero, andiamo via alla ricetta. Versiamo all'interno del boccale i kiwi, lo zucchero, e il succo di limone. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino. Al posto del misurino posizioneremo il cestello per evitare gli schizzi. e Facciamo cuocere per 40 minuti. Temperatura varoma, velocità 2. Andiamo a verificare la confettura, la confettura è pronta, si vede anche dalla consistenza, se dovesse risultare liquida, che a volte potrebbe essere conseguenza del, del tipo del kiwi stesso, prolungare la cottura per altri 10 minuti. Andiamo a riempire dei barattoli che abbiamo precedentemente sterilizzato. Confettura di kiwi. Ricordiamo che per effettuare l'effetto sottovuoto bisogna farla raffreddare del tutto posizionandola a testa in giù e rigirarlo solo quando si sarà raffreddata del tutto. Grazie e alla prossima ricetta.